dove ripetere sempre la stessa risposta eh, noi abbiamo trovato una situazione per cui al, all'indomani di Mafia Capitale l'ANAC la, aveva stoppato in un primo momento tutte le gare e poi dopo annullate completamente, quindi è stato fatto tutto un lavoro da quando siamo arrivati noi di ripianificazione di tutte le gare, le gare stanno andando adesso in porto a fronte delle gare ci saranno ovviamente gli affidamenti, la città potrà eh, cominciare a vedere questi lavori che partiranno in massa, quindi le strade soprattutto, quelle dei municipi già sono in parte in lavorazione, presto partiranno anche sulle consolari che è diretta, diretta competenza scusate, del Dipartimento, quindi del nostro lavori pubblici.